Liga, 6 giornata. Siviglia nella nuova casa dell'Atletico, derby catalano per il Bara. Nella settimana che ha visto il Real Madrid campione in carica scivolare a 7 punti dalla vetta della Liga, occupata dal Barcellona, sono passate sotto silenzio le vittorie nel turno infrasettimanale di Atletico Madrid e Siviglia, ora rispettivamente a 11 e 13 punti. Colcioneros di Simeone e Andalusi di Berizzo si sfidano ora nel primo match della sesta giornata del campionato spagnolo, al Vanda Metropolitano di Madrid, per decretare quale sia il primo rivale del Bara in questo inizio di stagione. Blaugrana ancora a punteggio pieno, con possibilità di allungare ulteriormente, impegnati sul campo del Girona, in un derby catalano sulla carta a senso unico. Attesa anche per il Real Madrid di Zinedine Zidane, chiamato al riscatto dopo la batosta subita in casa contro il Betis, di Scena Mendizor Rosa contro una Laves tristemente ultimo a 0 punti. Da seguire anche le sorprese di questo inizio di liga, come Levante, in parte Valencia e lo stesso Betis di Quique Setién, tutte in zona europea dopo una partenza sprint. Atletico Madrid, Siviglia. Al Vanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci rispettivamente da due e tre vittorie consecutive. I padroni di casa hanno vinto in settimana a Bilbao, mentre gli andalusi hanno piegato la resistenza dell'Aspalmas. Per Simeone Dubbio Ferreira Carrasco. Alternativo a uno tra Gabi e Thomas, con Saul pronto a cambiare di posizione, per Berizzo Benny Hedder favorito su Muriel, con Jesus Navasenolito sugli esterni. Alaves, Real Madrid. Momento difficile per i baschi, ancora all'asciutto dopo 5 giornate. Outboy Young Kick, i padroni di casa si affidano all'ex Blaugrana Munir in avanti con un ex come Alvaro Medran possibile trequartista. Real a 8 punti, costretto a vincere ma privo di Marcello e Teo Hernandez, sul loot sinistro è pronto Naco. Previste rotazioni a centrocampo e in attacco per Zidane, che però rispetto allo scorso anno ha margini di scelta molto più limitati. Borja Maior al tentazione per l'attacco, a senso alternativo a Isco. Malaga, Athletic Bilbao. La vera delusione della prima fase di Liga è il Malaga, a zero punti in classifica e strapazzato, 5-0, al Mestalla di Valencia. Gli andalusi proveranno a trovare un risultato utile contro un Atletic reduce da due sconfitte consecutive e fermo a sette punti a metà classifica. Malaga senza Javion Tiveros, con Juancar più avanzato, baschi che potrebbero fare a meno di Aduriz, rigore sbagliato contro l'Atletico, con l'inserimento di Susa Eta nelle tre mezze punte. Derby tutto catalano a Girona, dove i padroni di casa, a 5 punti in classifica, proveranno a difendersi dalla marea montante del Barcellona. 5-3-2, con Stuani e Porto di punta, contro i Blaugrana di un favoloso Leo Messi, già a quota 9 centri in Liga. L'infortunio di Dembélé lancia ancora Gerard Eulofeu, mentre il resto della formazione dovrebbe essere quella tipo, rientrano Iniesta e Rakitic, nonostante l'incombente trasferta di Lisbona in Champions League. Espanyol, Deportivo La Corona. 5-4 punti in classifica per le compagine di Quique Sanchez Flores e Pepe Mella, reduci da risultati positivi nel turno infrasettimanale. Al Cornell Ael Prat, l'Espanyol conferma il duo d'attacco Leo Battista o Gerard Moreno, con Piatti e Jurado sugli esterni. Galiziani ancora con Lucas Perez, nuovo partner di Andone, e Valverde, novità sulla banda a sinistra. La rimonta prepotente del Villarre si è arrestata al Madrigal contro l'Espanyol, ma deve ripartire dal Coliseum Alfonso Perez con il getaffe. Scriba conferma la BBC Amarillo, con Bacambo, Bacca e Castillegio di punta, mentre dall'altra parte i padroni di casa, neopromossi, stanno reggendo l'impatto con la Liga, con 5 punti in altrettante giornate. Decisivo Angel nei minuti finali della sfida del Balaidos di Vigo. Eibar, hey Celta Vigo. In difficoltà il Celta Dungue. Ha soli 4 punti e quartultimi in classifica. Ai e i valeziani vanno a caccia della seconda vittoria in Liga, con Maxi Gomez unica nota lieta del loro campionato. Riecco Sisto e Gio Zabed, con Aspas confermato decentrato. Baschi di Mendilibar sostanzialmente in formazione tipo, ansiosi di dimenticare la scoppola subita al Camp Nou?. Las Palmas, Leganes. Due squadre a metà classifica si affrontano al Gran Canaria. Isolani reduci dal K o del Sanchez Pizzuan, con Tana favorito su Alilovica e Remi Subitolo. Ospiti di Garitano che hanno mosso la classifica con uno scialbo 0-0 casalingo contro il Girona. Real Sociedad, Valencia. Il posticipo domenicale offre agli appassionati uno dei match più interessanti dell'intera giornata. Alla Noita la Real Sociedad di Eusebio Sacristan deve rialzare la testa dopo i KU con Real Madrid-Levante, e Levante, mentre il Valencia di Marcellino ha intenzione di continuare nella sua marcia da imbattuto. Emergenza difensiva per i Baschi, con il Laramendi che potrebbe arretrare come centrale per la squalifica di Diego Lorente, Zubeldi al suo posto a centrocampo, mentre gli ospiti presentano Santimina vicino alla scatenato Zazza. Guedes e Gabrieli in rampa di lancia rispetto al lato e Murillo. Bete e Siviglia, Levante. Due delle sorprese della Liga Settembrina si sfidano al Benito Villamarino. Gli uomini di qui Questien sulle ali dell'entusiasmo per il colpaccio al Camp Nou, con Sanabria confermato in avanti, rientrante Joaquin, quelli di Muniz Lopez con Bardi e Morales in gran forma, anche se contro la Real Sociedad la copertina se l'è presa il centrale difensivo tema.